Prima di capire il perché della difettosità delle lampadine a led anche di marche note, che dopo poco tempo iniziano a lampeggiare, a non accendersi, a rimanere semiaccese accese ed a perdere luminosità bisogna fare un passo indietro nel tempo. Leggenda narra che durante una tempesta di fulmini in un villaggio croato nacque il piccolo Nikola Tesla. La storia invece ci dice che per tutta la vita giocò con l'elettricità, riuscendo a creare prima di altri apparati per la distribuzione di massa della corrente alternata a grandi distanze. Con di energia minime ed efficienti motori ad induzione che in pochi decenni portarono radicali cambiamenti nella quotidianità di milioni di persone nel XX secolo nonostante ciò morì contornato dai suoi amati colombi incredibilmente in miseria in una camera di hotel a new york triste per non essere riuscito a realizzare il suo fine ultimo di trasportare ovunque energia illimitata gratuita e senza fili per ora non c'è riuscito nessuno quindi anche nelle case del paesino più sperduto in molise si continua ad utilizzare la corrente alternata trasportata a migliaia di volte per centinaia di chilometri su cavi appesi a massicci tralicci la corrente a 220 volt a 50 Hz che normalmente arriva nelle case italiane scorre sul cavo di fase solitamente marrone o nero o grigio ed esce dal cavo neutro di solito celeste o blu negli impianti è presente anche un cavo di messa a terra di solito giallo-verde collegato a tutte le masse metalliche per evitare in caso di malfunzionamenti o da anche fulmini che potrebbero investire l'edificio pericolose differenze di potenziale che potrebbero forgolare qualsiasi essere vivente se l'impianto elettrico è stato fatto a regola d'arte basterà fare Fare riferimento ai colori dei cavi ma in ogni caso controllare dove effettivamente il cavo di fase con un cercafase è un'ottima cosa visto che essendo il cavo a potenziale maggiore che porta la corrente è quello più pericoloso il cercafase di solito ha forma e funzionalità di un giravite con all'interno del manico trasparente una piccola lampadina in serie ad una elevata resistenza collegate al gambo metallico del giravite ed ad un tappo metallico posto alla sommità del manico se si tocca un cavo di fase con la punta del giravite del tappo metallico con un dito si avrà una piccolissima corrente che sarà in grado di accendere la lampadina interna al manico ma innocua per gli esseri viventi. Attualmente la quasi totalità degli elettrodomestici sono controllati da circuiti elettronici che però funzionano in corrente continua, come ad esempio le lampadine a led che contengono un circuito elettronico per ridurre e raddrizzare la tensione d'esercizio. Tale circuito se costantemente alimentato dalla fase andrà incontro ad un prematuro deterioramento, dunque per un ottimale funzionamento delle lampadine led sarà opportuno che la fase vada sempre sul contatto sulla base ed in netro sulla filettatura metallica in modo tale che aprendo il circuito sulla fase non vi sia alcuna differenza di potenziale che possa generare dannose correnti parassite. Cioè quello che avviene negli impianti a norma ma se usiamo lampadine portatili da collegare tramite spina alla presa elettrica a seconda del verso in cui la inseriamo la fase potrà finire sul contatto alla base o sulla filettatura anche se con le vecchie lampadine ad incandescenza non creava problemi. Una volta verificato col cercafase che sulla base dell'attacco della lampadina arrivi effettivamente la fase e che dunque ad interruttore aperto non vi sia alcuna fase né sulla base né sulla filettatura, sempre che l'interruttore sia stato posizionato sul cavo che porta al contatto di base, basterà contrassegnare spine e prese in modo tale da avere un riferimento per non invertire fase e neutro sul portalampade. Fatto ciò le circa 50.000 ore di vita operativa media della lampadina a led potrebbero non sembrare più un sogno. D'altronde saputo che ai produttori interessa farci ricomprare in eterno, mica farci durare un'eternità. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao.